Bentornati a queste video guide. Oggi parleremo di eh, radianti e di gradi. Come possiamo vedere ci riduciamo a una proporzione. Quindi i gradi stanno a 180 come i radianti sta a 3,14 che viene rappresentato da questo simbolo chiamato pi greco. Dobbiamo però aggiungere qualcosa sul radiante. Che cos'è un radiante? Il radiante è un angolo dove la lunghezza dell'arco, rappresentata dal ehm, colore rosso, è uguale alla dimensione del raggio. In questo caso CA, l'arco, è uguale al raggio CO oppure OA. Ma quanto equivale il, eh, questo angolo in gradi? Eseguendo la proporzione noi troveremo un 57,3. Con il regolo noi abbiamo detto che si tratta di una proporzione. Le proporzioni abbiamo già visto con il, farle con il regolo quindi non ci resta altro che eh, portare eh, i, i denominatori, quindi 180 e 3,14 sulla scala D e vedremo rappresentati sulla scala C il, eh, il corrispettivo valore. Qui facciamo l'esempio di quanto corrispondono 2,4 radianti in gradi, ecco che il regolo ci dà la sua proporzione e quindi possiamo leggere 100, contiamo bene le lineette 137,6. Benissimo, questo è il metodo del regolo con le proporzioni. La formula la formula è rappresentata da radianti per 180 fratto 3,14, quindi il valore corretto sarebbe 137. Vediamo il metodo classico, quindi 2,4 radianti per 180. Andiamo quindi a predisporre il regolo, vediamo che nella scala di eh, il 180 con la scala di c rappresentata con l'1 e andiamo a vedere sulla scala C 2,4 a cosa corrisponde andiamo a rileggere questo valore sulla scala D e ci accorgiamo di trovare un 433 vediamo le eh, cifre significative quindi 1 più 3 uguale 4 meno una cifra perché siamo andati eh, dalla, nella parte destra del, del regolo, quindi mi aspetto giustamente un valore di tre cifre. Adesso vado a dividere per 3,14 e anche qui vado a leggere 137,2. Vediamo le cifre significative, quindi 3 meno 1 più 1 perché il cursore nella divisione si è spostato verso destra. Quindi mi aspetto tre cifre significative ed ecco correttamente rappresentato il 137,2 gradi. Questo è il metodo classico. Facciamo il passaggio inverso, da gradi a radianti. Vogliamo sapere quanti radianti corrispondono 51 gradi. Facciamo prima il metodo della proporzione, quindi vedete già rappresentato il 180 sulla scala D in corrispondenza del 51 sulla scala C e andiamo a vedere sulla scala D al valore 3,14, sempre rappresentato col simbolo pi greco, a cosa corrisponde. Andiamo quindi con il cursorio ad allineare e io comincio a leggere le cifre, quindi 8, vedo una lineetta in corrispondenza del 9, 0 perché la vedo molto, ma molto allineata. E adesso aggiungo questo 0 davanti, quindi ho una, un valore di 0,89 terrabianti. Vediamo con il metodo classico come si svilupperebbe questo calcolo. Quindi gradi per pi greco diviso 180. Andiamo a svolgere l'operazione. Quindi impostiamo... 51 per 3,14, 51 sulla scala D, 3,14 notiamo che è fuori dal, dal regolo, quindi dobbiamo spostare il cursorio verso il sinistra, ecco allineiamo 51 con il 10 della scala D, andiamo a leggere in corrispondenza del 3,14 sulla scala C il valore che corrisponde. Vado a leggere 1,60 gradi Vediamo le cifre significative, 51 è composto da due cifre significative, il mio pi greco da una cifra significativa, quindi ho un risultato di questa moltiplicazione di tre cifre significative. Non devo aggiungere e togliere altro perché il cursorio si è mosso verso la mia sinistra. Proseguo, diviso 180, quindi allineo il regolo e vado a leggere in corrispondenza del numero 1 a cosa corrisponde. Le cifre significative sono 3-3, mi aspetto quindi 0 cifre significative ed ecco che il mio valore sarà 0, Qui lo vediamo anche svolto a livello con la calcolatrice 889 ok poi seguono chiaramente a livello di calcolatrice un numero indescrivibile di, eh, di cifre decimali attenzione anche qui il pi greco 3,14 ma il numero corretto è circa uguale a 3,14. lo approfondiremo se parleremo del tigre. Abbiamo quindi un errore tra la calcolatrice e il regolo calcolatore di 0,04%, quindi una cifra, un errore molto ma molto eh, basso.